Lo consiglio li prendi? Cos'hai appena fatto con questo fornetto Ferrari qui allo show cooking fruttariano al Degan Festa a Porto Sant'Elpidio? Allora, doveva essere un tacos, però poi durante la cottura si è gonfiato e allora l'ho aperto. Ho venuto un panino focaccia o un calzone, sì. un piccolo calzone. E ci ho messo dentro della frutta ortaggio la piastra, zucchine e melanzane e poi la capricciosa, l'insalata capricciosa fruttariana che abbiamo fatto prima. E... E niente, adesso vediamo un po' se è buono. Vediamo la maionese col pariano. La maionese, per esempio, è buona che ci metti la la Il platano, eh? Fatto col platano. Questo è fatto col platano, quindi è un frutto. Ti tocca? Se non c'è il pomodoro, ma lo mangio. C'è il vai, pomodoro? No? no, questo è più piccolo, ah, perché di okay. quello più grande. Allora, bene. Eh, eh, per non è troppo, Ce ne sono ancora due, ti tocca? ti tocca? Oh. no vabbè no non lo so ma perché non l'avevi no. Dai, fatto? io stavo metabolizzando questa no, la, la mettiamo sì. dentro un po' più grande e eh, tu riusciamo a farla gonfiare? Sì, sì, sì, sì. ma? Milano. andiamo? Ah, è una passiccia meglio che volete a me no, so, adesso in questo momento sono aumentati ah, per tutto. esempio la, la cosa che non mi piace tanto è il muscolo del grano Troppo proteico però, eh? eh? Molto proteico, troppo proteico. Quella è una cosa molto proteico. No, una cosa, il muscolo di trato è fatto con la farina di. di, di Adesso stai mettendo l'impasto fruttariano fatto con il platano. Col platano verde, sì. platano verde. Abbiamo fatto la palletta di platano, forse qualcuno su Facebook già la conosce. È stesa sottile col mattarello e lo cuociamo in questo fornetto per fare vediamo un po' una piadina, un tacos barra calzone. Quindi sono tutti ingredienti fatti di frutta, quindi sì, o la frutta del... dell'ortaggio dell'orto. Sì, in questo caso è la banana tropicale, verde. Abbiamo usato questo, l'abbiamo cotto e trasformato fino ad ottenere la piadina. Ok. Quindi abbiamo un maionese con la mo mozzarella la maionese fatta. Allora, no, questa è la mozzarella, l'abbiamo usata come mozzarella sulla pizza ed è fatta di polpa di avocado, olio di oliva denocciolato e sale marino integrale. Poi abbiamo fatto anche la um, maionese, che è sempre lo stesso, gli stessi ingredienti, con aggiunta di succo di maracuja, succo di frutto della passione. Esce un po' di fumo dal fornetto. Va bene, perfetto. E qui abbiamo invece l'insalata. Um, rossa, insalata capricciosa. Salata fatta capricciosa è fatta con con chaiote. a julienne, la zucca butternut, sempre a julienne e il peperone rosso a julienne. Come Com'era? Com Puoi no, testimoniare? No, assolutamente. Bono? Male, sì. Bono. Tu? Buono? Tu? tu? Che dici? Buono? Sì. <ride> tu hai provato sì, prima, sì, buonissimo. Si è avventato. No, no. no. <ride> Tocca a me al prossimo? Sì, sì però no. se si riparte non vale. E la mania è sempre scientifica come esperimento. Guardate come si gonfia. Questo è un impasto di platano, cioè di banana sudamericana. Eh, ma adesso... la banana non si può usare? La banana verde, sì, però no, deve essere verde. Non è fin o meno amidace la banana, quindi non si riescono ad ottenere dei risultati così. Però qualcosa ci si avvicina. Ci si avvicina, è un avvicina. Po Meglio il plato, più amidace. No, con Giovanni, con più Ma se sto ci cioè, sono molti in più, in più in collegati. Botto. Con i costi conviene ah, trasferirsi nei vengarai, wow. mangiando <ride> tutte queste cose, l'avocado, platano. In realtà No, vabbè, trovi anche i supermercati. Trovi anche la Lidl, queste cose. Anche la Lidl, sì. Cose... No, so Anzi, gli avvocati migliori In, la in la questo leader. periodo io lo sto trovando la Lidl. Sono duri, molto duri, li porti a casa così, li lasci maturare in casa. No, non sono certo, non è l'avocado appena colto nella zona tropicale, però rispetto per dire a quello che ho trovato in altri supermercati o anche in altri fruttivendoli, che ti vendono a 2 euro e pasta un avocado che poi vai a casa e lo apri, disgustoso. Perché no? Va bene anche la Lidl ragazzi incredibile questa si è un po' carbonizzata però si è gonfiata si è gonfiata ha <ride> toccato la resistenza e si è carbonizzata quindi è gonfissima si è eh, gonfissata sì. quindi qua può nascere il panino focaccia o il calzone se tu vuoi tu lo fai a forma di calzone che quando fa così si brucia ma non si cuoce abbastanza no. dentro, rimane morbida dentro. Non comunque... sembra di aver mangiato frutta, non effettivamente. effettivamente. Ma aver, aver mangiato un kebab, qualcosa di grado. <ride> rimane bello. un po' spettacolo. E adesso ci buttiamo dentro tutto quello che è rimasto. Però l'Argentina non c'è mai. I ragazzi è l'ultima, mi sa, questa, perché dopo non ho più condimenti. Eh. condimenti. Forse c'è ancora un po' di zucca dentro il contenitore. Eh, ma la zucca come la facciamo? No, beh, se vuoi buttarla dentro. No, non sa bene. Perché c'è insieme. Beh. C'è una prevalenza di melanzane. La verdura è... Ma si è ricordo, è? Sì, sì, però, però, però, però, però, però la classifica... Sì, sì, sì, abbiamo un botto di pubblico su, che non c'è di solito. Ma, ma facciamo riscaldare un po'. Fornetto Ferrari per la cucina fruttariana. <susurra> è in via Britannia. Un po' di questo, questo è in via Britannia, no, è in Britannia. La Rossi Brunoli, la Rossi Brunoli, poi ti puoi spiegare il pane ospite. No? la cucina fruttariana, ci abbiamo anche la maionese fruttariana, fatta con avocado, olio e sale. Allora, un po' di queste e poi ci metterei ancora questa. Insata capricciosa fruttariana. Oh. Mamma mia! Sì, ma fate mangiare ancora? No, ma io faccio la cena questa sera, non preoccuparti. Spermute? Le Spermute? No, noi non, non contempliamo la... Ah sì, premute, cioè non, non gli agolumi però. Non gli agolumi perché loro le arance, sì, kiwi, questi eh, fa. E magari premi, premi, eh, una... premi cioè sì, sì, sono i premitori sì, sì, che premono sì, le mele, sì. premono le pere. Sì, io non ce l'ho mai avuto sì, sì. però, visto sì, sì, sì, qui sì. interno. Cioè, Sennò se no, per bere se acqua. Per fare frutta. Sì, però ti ripeto: si abbassa il fabbisogno idrico, quindi bevi molto di meno. quando Più mangi frutta, che è l'80% acqua, Bevi dalla frutta. Vabbè, è come quando diventi vegetariano, che anche le verdure non contengono acqua, no? Sì, però la frutta c'è l'80% di acqua, quindi. Eh, di, che poi è acqua. acqua organica, cioè acqua con tutti, nove, tutti i nove dice, elementi nutrizionali, mentre l'acqua del, del rubinetto, l'acqua che tu bevi, c'ha tre cose, un qualche sale, sale, sale minerale e basta. Invece l'acqua è tutta di tutti i nove elementi nutrizionali. No, il vino è frutta marcia è l'alcol. Bene. No, è frutta ma marcita, perché, nel senso così che con gli animali che si toccano cucina, no? i frutti fermentati, quindi volta, alcolici, vedete che diventano un po' strani, no? fanno un po' di tazzate, quasi tutto, quasi crudo. perché hanno toccato ma frutta marcia. A parte questa sfoglia da fatto, è tutto crudo. Chi tocca? Marco simone eh, Mar arrivato, sì. No, Nuovo arrivato, l'organizer, no, di, di meno di meno che gliela mangio io. Chi allora? Tocca, allora. Sì. una mesi Eh E eh beh lasciamela alla fine dagli un pezzo a Marco che deve assaggiare Allora una intera che che la vuole Ragazzi nessuno Beh smezzala con Marco a me un pezzo di No no daglielo però in maniera che prendi un pezzetto di me no un pezzetto Marco Simoni ha detto l'ultimo dei cani Prendiamo penultimo, l'ultimo così sarai tu, no? <ride> tuo, Se mi fai tu i capelli, però. <ride> Dove siamo qua? Porto? Porto ah, del Quale? Questa? Ok, <ride> è platano questo? Questo è platano, dentro la insalata uh, capricciosa mh, fruttariana, e maionese fruttariana. E... e poi un po' di melanzane e zucchine quindi frutto ortaggio com'è? buona? quello è romano eh beh lui è romano ti tocca questa qui che pesce? ma me lasci quella là? qui ah, c'è un'altra piccolina c'è un altro pezzettino l'ultimo pezzettino ah va come contenta raga io attenzione quindi fatemi capire, anche le noce non mangiate? No. Perché il frutto è il, è il mallo? È perché stata... perché il, frutto, il frutto è il mallo e la noce è un, okay. un seme maturo, tra l'altro. Mentre nel fagiolino lo mangiamo perché il mm -hmm. seme è acerbo. Il fagiolino lo mangiate? Sì, okay. è un frutto il cui seme è acerbo, quindi è molle, è non è carico di tossina. No, no. casomai potremmo provare a mangiare il baccello del fagiolo. Mm. Il fagiolo è un seme... Il fagiolo non lo mangiate? Però... No, non è un, è un seme. Duro. Ah, il fagiolino lo mangia.